palazzo ducale di Mantova nelle cantine si trova Moia con le sue bellissime opere tutte da visitare naturalmente meraviglioso artista di Second Life chi non lo conosce Filippo per esempio tu non lo conosci Vi ricordo che fino al 25 aprile eh, dal giovedì alla domenica queste opere fantastiche che sono state realizzate dal maestro Patrick Moia mi raccomando a ritmo della tua parola che per adesso mi stanno vedendo da Mantua una frase sciocca, un volcare doppio senso mi ha allarmato, non è come io la penso ma il sentimento era già un oh, sa chi sei io, io un giorno crescerò oh, o questa andazzo mio Cioè prendi praticamente... sì. provi a respirare, a stanza per la dire che stiamo solo, facendo un senso, tu ama mi ora come mai? Tanto non lo rimangerà. A presto. Merci, thank you, grazie, ciao. Fino al 25 aprile. Farmi aprire a Mantova le cantine del Palazzo Ducale di Mantova.